E sono le avventure di frittino, e pinguino. No, no, no, no Ma che cos'è questa cosa? La gente non vuole sentire queste pinguinate Dobbiamo trovare un prodotto innovativo Avete qualche idea? Io suggerirei una nuova serie di cucina Ma sono tutti uguali i programmi di cucina? Ma il Master Chef Frettino ha avuto molto successo l'anno scorso Allora ragazzi, avete 30 minuti Siete pronti? Via alla prova Niente morto in tv, ci serve qualcosa che possa intrattenere i giovani di allegro e colorato. Ci penso io! Io sono Pippo Penguin. Qua. Questo è mio cugino frittino. Qua. Qua. Questa è mammina. Qua. E questo è bambino. Bene, ora. Dobbiamo trovare un prodotto per un pubblico giovane e nostalgico. Ti serve un prodotto per un pubblico giovane e nostalgico. Ed io cosa ho appena detto? Ho pensato ad una gran bella giapponesata, una di quelle belle ignoranti. È giunta la tua ora, preparati! Mm -hmm. uh -huh. Ricorda, niente, violenza Ok, ok, va bene, stai calmo Caffè? Eh sì, tanto sono io che mi occupo della post-produzione degli effetti speciali Non è mica facile fare questi effetti Stai dito, stronz. non insultare Ma se si chiama così? Ehi hey, amore, volevo ricordarti di lavarti i denti Perché questa sera ci sono i miei a pranzo Ah, grazie tesoro, non dovevi... Cioè, so se eh, no, che se Che cos'è tutto mi questo casino? Torniamo subito al lavoro. Ehi, hey, ciao Frittone! Ma quando esce il prossimo episodio? Ma non dovevamo finire anche il film su Super Frittino? <sussurra> Avete pensato ad altro? Realizziamo un documentario in modo tale da innalzare il livello di cultura dei nostri telespettatori Ma nessuno guarda più documentari, ormai c'è internet! Aspetta un momento, ma dov'è finito Jack? Ma dov'è finito Jack? Non lo so, però suggerirei di fare un quiz show Bentornati a Salita Libera, sei pronto Frettino? Bene, la parte del corpo con la quale i pinguini producono il loro verso Ah, io la so la risposta. Ah, tempo scaduto, mi dispiace. Tutto ciò non mi convince appieno. Propurai una trasmissione comica in grado di suscitare ilarità in modo spontaneo. L'altro ieri mia moglie mi ha detto «Hai per caso stappato tu la bottiglia di spumante?» «No», le dissi. E invece ero stato io. Ehi, hey, Melman! Dov'è il set per Madagascar 4? Esci dal corridoio, terza sala sulla sinistra Ok, grazie Andiamo, grazie, sì, carini e coccolosi perfetto, ragazzi è millario, carini, coccolosi. Ma cos'è successo? Ho sentito qualcuno gridare Dove Dov'è c***o finito! Ero al telefono con un amico Sono giapponese Pronto Ho pensato ad un'altra giapponesata Basta giapponesate, vi prego aspetta, aspetta, ti prego Aspetta, non correre così, ti prego Ah! Oh mio Dio! Snorlax! Oh mio Dio! Resteremo qui a vita! Moriremo tutti! Mai. <totiposite> Ma solo a me non fanno ridere ste cose! Ehi, chi ha aperto la ragazzi, porta? Ragazzi, ragazzi, ragazzi Ho avuto l'idea della vita Ancora tu Ancora tu Apriamo una stazione radio Una di quelle che riproduce musica figa Tipo questa Frittino al mai <sussurra> I'm back bitches I'm ready come sto Il pinguino tutto fare tampo' pure su YouPort Passo da DJ a GoPro Te lo faccio sul serio Eppure dopo no sta puntata So che gli hai esclamato Oh, io ti ghiaccio con lo sueg Al freddo no suona e sono così densa che sai che passeggio in carro armato E pure parlarmi male Tanto io non ho le orecchie mie Ma mi non può tutte Le neonate alle vette Nonostante questo sai che il mio nemico Canzino non può essere il picco come fettino il pinguino Nonostante questo sai che il mio nemico Canzino non può essere pico il picco come fettino il pinguino Ok ragazzi per oggi abbiamo finito Possiamo anche andare Missione computer. <ride> <ride>